Sono Thomas De Luca, organizer del gruppo Ambiente del Movimento 5 Stelle Terni. Giovedì 20 marzo, ore 21, parleremo di rifiuti zero, una vera rifiuti zero, diffidata dalle limitazioni, e discuteremo di come ampliare la raccolta differenziata su tutto il territorio comunale, come ridurre a monte i rifiuti e come abbassare la Dares fino al meno 60%, 60% eh, e applicare e introdurre a Terni una tariffazione puntuale dei rifiuti. Vi aspetto in via del Tribunale 4 alle ore 21.